E vediamo invece alla terza fattispecie, cioè il reddito estero che deriva da passive income, da redditi passivi, dividendi, interessi e royalty. Vediamo come si comportano le giurisdizioni a tassazione territoriale. In primis, devo dire che i dividendi sono nel 100% dei casi esentati da imposizione, quindi esclusi da imposizione, per cui quando mi uh, arriva il dividendo dalla mia consociata estera, io ho la casa madre a Panama, il, il dividendo non è tassato una seconda volta e sul dividendo in realtà c'è poco da discutere, quindi nella misura in cui proviene da una filiale, da una branch, non ci sono problemi di sorta. La situazione si complica un po' quando si passa invece agli interessi, tipicamente gli interessi attivi, ovviamente perché stiamo parlando di fattispecie di tassazione. È chiaro che io tasso l'interesse attivo, deduco un interesse passivo. Ora, eh, che cosa succede? Quando io ho la mia società in una giurisdizione a tassazione territoriale e eh, magari io sono il soggetto che eroga un finanziamento alle consociate del mio gruppo, tendenzialmente quando mi ritorna indietro l'interesse attivo, perché quando concedo un finanziamento è eh, tendenzialmente è preferibile, quantomeno poi va analizzato il caso che sia fruttifero, quell'interesse attivo comunque, al di là del caso di specie, non viene tassato. Bisogna però fare attenzione a fatti specie in cui magari il soggetto erogante fa quello di mestiere per così dire, quindi eroga finanziamenti a cascata alle società del gruppo. Ecco, in quel caso potrebbe esserci un problema invece di tassazione dell'interesse attivo all'interno della giurisdizione a tassazione territoriale, così come potrebbe esserci un problema se quel finanziamento viene utilizzato poi indirettamente per lo sviluppo di un progetto all'interno del paese uh, in cui si trova l'erogatore, quello che ha è, è effettuato il finanziamento. Quindi anche sui flussi di interessi attivi, nonostante vengano dall'estero, bisogna fare le dovute distinzioni e prestare la dovuta attenzione. Uh, per quanto riguarda le royalty, le cose si complicano ancora un gradino di più, ancora un, si passa a un livello di complicazione ancora più elevato. Perché? Perché quando io ho sviluppato gli intellectual property rights, uh, gli IP rights all'interno di una giurisdizione a tassazione, territoriale, questo è un concetto che comunque vale in generale e sempre di più barra in generale per la maggior parte delle giurisdizioni, quantomeno quelle che sono riconducibili all'Ocse, quando io ho sviluppato questi IP rights all'interno di una giurisdizione avrò prodotto dei costi e molto probabilmente avrò dedotto in qualche modo quei costi che ho sostenuto per lo sviluppo delle licenze, dei marchi, dei brevetti, no? i eh, diritti di proprietà intellettuale. Ecco, quando poi io eh, concedo in licenza e mi ritorna una royalty perché mi faccio pagare dalle mie consociate o comunque da un soggetto terzo, pensate a un franchisee per esempio, e mi ritorna la royalty nel paese a tassazione territoriale, Ecco, oggi non è tassata, domani direi che la situazione non è così scontata. Perché? Perché si sì, in genera una, un problema che in gergo viene chiamato mismatch, in cui eh, ottengo due agevolazioni, cioè ho dedotto prima il costo, non tasso poi il ricavo. Quindi... Come dire si va eh, contro, si disattende un principio di simmetria che in, maniera, che in materia di fiscalità è sacrosanto e questa cosa non va bene alla comunità internazionale per cui ogni qualvolta si presenta un, un mismatch, ma questo vale praticamente nella totalità dei paesi, non è così scontato che io posso come dire, ottenere questa doppia agevolazione. Quindi anche in questo caso va fatta un'analisi eh, precisa. Più semplice fortunatamente il reddito da, da estera quindi io se tramite la mia società incorporata a Hong Kong gestisco uh, le mie proprietà, alcune proprietà immobiliari in giro per il mondo, il reddito allocazione estero è tendenzialmente tassato nel paese in cui insiste l'immobile quindi poi quando mi ritorna indietro non è tassato una seconda volta. Quindi può avere ancora senso in questo caso uh, incorporare una società in un paese a tassazione territoriale. Proviamo un, un minimo a entrare uh, nel vivo di questi paesi che ho citato all'inizio: quindi Singapore. Hong Kong e Panama. Per un approfondimento vi rimando di nuovo al mio profilo LinkedIn, troverete un documento sull'argomento più dettagliato. Qui volevo fare alcune riflessioni per farvi capire: per far passare il messaggio, che, appunto, non è così scontato andare a aprire, incorporare una società, quello, quello che lo fanno magari ancora fare, agganciarci un conto corrente e già quello vendetevi l'anima vendete al diavolo. Io già l'ho fatto, <ride> e allora diventa un attimino più complicato già renderla operativa e poi dobbiamo andare a esaminare invece il problema della, della tassazione. Per esempio, prendiamo Singapore con una tassazione sulle società del 17%, una corporate income tax del 17%, è senz'altro vero che su, tra l'altro a Singapore si applica il principio della remittance basis, cioè sono esclusi la tassazione i redditi prodotti all'estero e non rimessi all'interno di un conto corrente eh, singaporegno, comunque non rimessi all'interno della... della dei confini di, di Singapore. È senz'altro vero che i passi income eh, esteri sono esenti da, da tassazione, lo è meno per le attività commerciali, per il discorso che ho fatto nella prima parte del video, cioè se le attività produttive, le attività di assistenza, le attività manageriali sono svolte all'interno di eh, Singapore è molto complicato, anche in assenza di remittance evitare una tassazione locale del, del reddito per quanto provenga lo ripeto da clienti o pagatori che siano soggetti esteri non c'entra pressoché nulla quindi il messaggio che deve passare è che non è banale pensare di utilizzare Singapore come società offshore e quindi tassata zero sempre e per qualsiasi motivo non è così o perlomeno non è sempre così passiamo invece a un'analisi veloce di Hong Kong. Eh, Hong Kong, se avete seguito il mio collega Valerio, il mio socio Valerio su Tax Planning Internazionale, sapete perfettamente che oggi Hong Kong è praticamente a in tutto e per tutto alla Cina. Questo che cosa ha significato? Che cosa significa? e Che cosa significherà sempre di più sotto un profilo fiscale? Chi ha lavorato con Hong Kong o chi ha provato a smanettare un po' su internet anche per, per capire se è vero che c'è la possibilità di utilizzarla come società offshore non tassata avrà sentito di questo termine, l'offshore claim che cos'è l'offshore claim? quando tu incorpori e costituisci una società a Hong Kong alla fine eh, dell'anno di imposta devi andare dal, dal fisco locale e gli devi dire guarda io tutte le mie attività sono state svolte all'estero tutti i miei redditi sono stati prodotti all'estero e quindi io voglio, vorrei, perché voglio non si dice vorrei che tu mi esentassi da tassazione sui eh, redditi di quest'anno. Ecco, non è così scontato, anzi lo è sempre meno che il fisco di Hong Kong che prima firmava gli offshore claim a occhi chiusi praticamente, qualche anno fa, ti conceda l'esenzione eh, di quei redditi. Va eh, visto eh, nel suo complesso l'attività dove svolta, perché se c'è anche solo un fornitore o solo un cliente a Hong Kong, diventa sempre più difficile che il fisco di Hong Kong ti esoneri dalla tassazione su quei redditi. Prima era possibile una tassazione parziale, lo sarebbe in teoria ancora possibile, cioè se io produco sia redditi fuori da Hong Kong che redditi all'interno di Hong Kong, allora io posso anche andare dal fisco e, dico, e dire non posso tassarmi questi e tassami questi. In ogni caso la documentazione che oggi Hong Kong, che il fisco l'autorità locale richiede per produrre l'offshore claim è a dir poco devastante, cioè il quantitativo di carte che dobbiamo andare a produrre non è banale, c'è bisogno di una revisione da parte di un collegio uh, locale di, uh, di revisori contabili, e va tenuta una contabilità estremamente minuziosa e articolata perché ti chiedono la copia cartacea di tutte quante le fatture quindi facciamo estremamente attenzione e poi magari alla fine dell'analisi che può arrivare anche dopo 6 mesi ti dicono che quei redditi vanno tassati, quindi facciamo attenzione a credere che apro Hong Kong e non tasso niente, perché loro ti dicono di sì, i service provider, che sono furbi come poche volpi, dall'altro lato alla fine dell'anno ti dicono guarda mi dispiace il fisco mi ha rifiutato l'offshore claim, quindi watch out. Paese numero 3 invece Panama, e Panama è un po' il vaso di Pandora, è inutile parlare dei Panama Papers e dei, delle persone che hanno ingenuamente, diciamo così, aperto una società a Panama, quello che chiaramente è passato e deve passare eh, come messaggio è che Panama non, è, eh, non ha, eh, ha barcato illesa il giro di vite eh, sui cosiddetti eh, armful tax regime, cioè c'è stato un intervento tuttora in atto praticamente dal forum sugli strumenti fiscali dell'Ocse e dal gruppo che lavora al codice di condotta dell'Unione Europea, quindi fuoco incrociato da una parte del forum Ocse, da una parte del gruppo dell'Unione Europea, si sono svegliati una mattina e hanno detto andiamo a colpire tutti quelli che sono i cosiddetti regimi fiscali dannosi, Tipicamente questi regimi a tassazione territoriale che permettevano sempre e permettono ancora per certi versi una doppia non tassazione. Questo è l'obiettivo, poi al di là delle sigle che eh, si tende, eh, si sta cercando di andare a colpire, si cerca di evitare, evitare eh, la, la possibilità di una, doppia, eh, di una doppia agevolazione, che può essere una doppia deduzione o una deduzione da un lato e una non tassazione dall'altro lato sono dei fenomeni comunque di doppia agevolazione che eh, tendenzialmente saranno sempre meno possibili sia lo ripeto uh, per, per l'intervento dell'Ocse e sia per l'intervento dell'Unione Europea quindi questo è il futuro che ci aspetta in conclusione quello che posso dirvi è che sono due i termini che dovete portarvi a casa i concetti che dovete portarvi a casa e che cioè ai paesi a tassazione territoriale verranno richiesti oggi e sempre di più due cose, e perlomeno una di queste due cose, la prima è la sostanza, su poi sulla definizione tecnica di sostanza faremo un video uh, a parte perché uh, vuol dire tutto, non vuol dire niente, però diciamo che si richiederà sempre di più la, il reale svolgimento di un'attività commerciale in loco, quindi non scatole vuote per intenderci, e uh, in alternativa uh, si fa strada una, una subject to tax clause, cioè uh, ti detasso, ti esento il reddito alla tassazione in un paese a uh, tassazione territoriale, quindi un reddito che proviene dall'estero, se è solo se quel reddito è stato già tassato in una determinata misura, più o meno poi ogni paese ha la sua percentuale, e però tu sei in grado di dimostrarmi che effettivamente è stato tassato quel reddito e quindi mi fornirai una prova dell'avvenuto versamento di imposti all'estero per esempio quindi questo si va sempre di più in questa uh, direzione se ti è piaciuto questo video clicca like iscriviti al canale di Tax Planning Internazionale e attiva le notifiche per ricevere in tempo reale i nostri aggiornamenti io sono Luca Tagliatela, spero che questo video ti sia piaciuto se è così ti aspetto nel prossimo e ti auguro una buona serata